Grazie Presidente. Eh, io ho sentito dei discorsi che eh, sicuramente eh, chi eh, li ha fatti, li ha fatti con, eh, diciamo, convinto di, eh, eh, di essere nel giusto. Ognuno di noi è convinto di essere nel giusto, però eh, questo è un tema che eh, non è solamente mettiamo il nome, non mettiamo il nome, eh, togliamo il simbolo, non, non togliamo il simbolo. Questo è un tema molto delicato e che va eh, a toccare temi etici delicati, molto delicati. E poiché in questa mozione, eh, io ringrazio comunque la collega Guerini per averla portata, perché risolve il problema, ma lo risolve parzialmente. E mi ricollego a quanto detto anche da altri colleghi. Questa, eh, quanto accaduto e quanto non deve accadere più, secondo me è una forma di violenza, eh, di violenza nei confronti delle donne, della loro autodeterminazione, e la cosa più brutta è sentire proprio dalle mh, parole di una donna eh, il, mh, il voler eh, applicare agli altri il proprio pensiero. Ecco, io credo che ogni donna possa autodeterminarsi, avere il proprio pensiero, il proprio desiderio e possa scegliere in libertà cosa vuole per la sepoltura eventuale dei figli che non ha potuto avere. Quindi eh, onestamente sono, eh, sono basita da certe eh, dichiarazioni perché eh, secondo me si aggiunge una prepotenza sulla, sulla prepotenza. Ci sono donne che non hanno religione o anche donne che magari eh, hanno una religione diversa. Noi non lo possiamo sapere e comunque non è giusto apporre simboli religiosi eh, così a caso solamente perché si è in un paese in cui eh, abbiamo eh, la, la sede del Vaticano. Io onestamente sono perplessa e sono anche dispiaciuta, dispiaciuta perché eh, se si fosse affrontato in questa mozione eh, anche il tema etico del rispetto della volontà della donna, della sua autodeterminazione e, e, e anche il rispetto per il suo sentire, senza che nessuno volesse imporre nulla a nessuno, io l'avrei votata positivamente. e Non la voterò negativamente perché comunque risolve parzialmente il problema magari si, mh, mi dispiace anche di non essermi consultata con la mia collega per aver concordato con lei anche una, un, una variante di questa mozione ecco, quindi me ne scuso in, in questo intervento per non aver concordato con lei ma io il testo definitivo eh, l'ho riguardato bene solamente quest'oggi eh, sulla chat del, del Consiglio e quindi ecco il mio sarà un voto di astensione, perché credo che ogni donna Meriti, meriti la giusta considerazione, il giusto rispetto delle sue volontà, delle sue scelte e, e anche il giusto rispetto relativamente eh, a quello che ha intenzione di fare, a quello che ha intenzione di, eh, di fare nella sua vita. E non è giusto che né che vengano messi nomi, anche se non richiesti, né che vengano messi simboli, ma soprattutto, poiché come è stato anche già citato, è un momento comunque di sofferenza, ma anche qualora fosse solamente un momento di incoscienza e di leggerezza, è comunque una mancanza di rispetto nei confronti della donna e questo secondo me è inaccettabile. Io mi asserrò su questa mozione. Grazie.